Se costruisco una piramide, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporta un creatore. Inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo. Accettate. Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci siamo nella Regione The Rig per tentare la sfida di oggi. Che se piazzo, se metto una piramide, il video finisce. Allora ragazzi, l'ho provato un paio di volte. Ehi, è folle anche queste. Non, non... Perché mi scelgo mai le sfide più... Sono rimaste solo le più difficili. Allora, comunque... Cavolate a parte Sono venuto al pozzo, al pozzo perché Comunque molte persone mi stanno dicendo Porto cambia un po' zona non andare sempre di agenti. vedete vi sarà dato uh, L'ho provata questa sfida E in realtà come l'ho provata vi spiego subito Mi sono buttato uh, Non mi ricordo manco dove comunque, Mamma mia poverino un caricatore intero su di lui Dicevo mi sono lanciato in varie zone Mi pare che ho fatto slurpi Di diagency proprio ne ho provati un paio E effettivamente questa è la peggiore dove buttarsi Perché qui piazzare in realtà delle piramidi torna utili in diversi punti Dove si potrebbe cadere Ma non è questo il punto ragazzi Più che altro che ho notato che io ragazzi mi sento molto bloccato nel costruire Perché ho una paura matta Uh bello Ho una paura matta di costruire uh, per sbaglio una piramide Perché io non ho disattivato l'opzione di poterla costruire Io se premo un pulsante si attiva Ora vi faccio vedere subito in modalità costruzione Come potete vedere in basso a destra su L1 uh, Ce l'ho la possibilità di attivarla E quindi io se non sto attento o se costruisco diretto La stupidata la faccio quindi ho veramente molta paura, mi sento molto bloccato nel costruire ragazzi Però devo giocarla normale perché ho notato che se non la gioco normalmente Quindi senza avere paura di costruire uh, Raga mi massacrano perché sono molto più lento Però raga che ci volete fare? È la sfida, è la sfida Quindi stiamo attenti Teniamo testa alta, siamo molto vigili e, e niente, abbiamo il bunker Magari vedo pure un'altra cesta Oh, però ti devi levare, dai Qua già si potevo utilizzare una piramide, per esempio La gente c'è, l'ho sentita, quindi easy Eh, per esempio qua una piramide avrebbe fatto molto comodo Mia, ragazzi, al posto del set di armi C'ho... non lo so che c'ho... No, dai, mica ho costruito male No, eh, ok Ve l'ho detto, ragazzi, sono troppo, sono troppo impedito da, Dalla paura, cavolo Lasciatemi stare, mi stanno sparando dei bot L'importante è che siano bot A parte che voglio capire un attimo dove sta il, il boss Così mi piglio la sua roba Il boss qui mi pare ti dia l'arco E l'arco, lo sapete, è una delle mie armi preferite Se non la mia arma preferita Quindi, quasi quasi Altra, altra cesta epica Oh, raga, devo dire la verità Sto game ci sta proprio urlando Tranquillo, dopo ti faccio perdere Ottimo, dovete sapere che io vinco solo le partite difficili Quelle facili in cui mi vengono dati tutti gli oggetti Vabbè, una pistola uh, Non le vinco mai, va bene Ragazzi, comunque lo sapete, io nei video faccio tagli Giusto per eliminare i tempi morti Lo dico sempre ragazzi, fidatevi Perché tanto se le sfide le perdo ve lo faccio vedere uh, In particolare perché molto spesso Si crea un effetto molto più bello quando le perdo Che quando le vinco Però noi comunque daremo del nostro meglio per cercare di portarcela E niente ragazzi, tra l'altro ho notato Che i lobby hanno messo il countdown Di 7 giorni, almeno da ora che sono registrato registrando il video voi quando vedrete il video teoricamente il countdown sarà 6 in pratica sabato sera verso le 8 se non sbaglio ci dovrebbe essere l'evento le 8 di sera ovviamente noi ragazzi lo porteremo in live e vi ricordo che noi ogni sera siamo in live ragazzi alle 21 per giocare assieme a Fortnite e tanti altri giochi intorno alle 8-9 di sera ragazzi se volete aggiungervi vi lascio in descrizione nella sezione live streaming il link dove potete iniziare a seguirmi in modo appunto da non perdervi le prossime live bozze mi raccomando ragazzi fatelo per perché ci guarderemo anche l'evento appunto Cioè andiamo all'elicottero e non fa niente Ci cioè andiamo lì, eh vabbè Qui la piramide l'avrei potuta piazzare E se l'avessi piazzata mi sarebbe risultato Tutto molto più semplice Rip, la safe dove sta? Ah, ottimo, io vado a the rig La safe sta giustamente nell'antipodo Della mappa, ok Permesso, grazie, elicottero Invece qua Mi sfondare a terra la forza di Gamera Airlines sta per partire Si prega di riporsi ai propri posti Tra l'altro sono l'unico nell'elicottero quindi questa cosa non ha senso Allora giretto a slurpy ragazzi Giretto a slurpy vediamo se riusciamo a farci qualche kills Su qualcuno La zona dovrebbe essere ancora Non piena però ci dovrebbe essere ancora qualche nemico Almeno uno Che ha pulito la zona che ha vinto tutti i fight No? Effettivamente se ne sarebbe potuto andare Vabbè, allora vorrei dire che sei in zona Viving Woods, se non sbaglio Se ha utilizzato la barca e è andato Dove dico io, altrimenti Ci ritroviamo a zero nemici, vediamo ragazzi Passiamo, Viving Woods pure sembra Lutata? Non so, no In realtà Vipin Woods non è stata lutata ragazzi Vedo delle ceste ancora chiuse Ragazzi, nel frattempo che facciamo il nostro viaggetto verso di Agency, vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina. Altrimenti, vi perderete tutte le prossime sfide che arriveranno. Mi hanno sparato? E anche tutte le prossime. i prossimi video, ragazzi. Perché ho intenzione di portare anche video diversi, oltre al format che, che vi piace tanto. Sì, ma non ho capito dove mi hanno sparato. Non so se era. Celtispring, se era. La stanno fightando. Quindi potrebbe darsi che sono lì, ragazzi. Vediamo. Uh, due persone ci dovrebbero essere. Uh, quindi magari mi metto un attimo dall'alto e provo a fare un po' l'infamuccio Tra l'altro, raga, voi non mi trovate solo su YouTube, eh Mi trovate su Instagram, su TikTok, su sito Viola, raga, dove volete voi, veramente Mi trovate veramente ovunque Quindi vi invito, se potete, a seguirmi ovunque Dato che pubblico veramente tantissimi contenuti... Dovunque raga veramente non lo sto scherzando Vi trovate ovunque e pubblico ovunque Quindi vi aspetto eh Allora que quello mi sembrava un nemico era Semplicemente la coda del mio elicottero Ah ma c'è c'è c'è qualcuno Ok ce l'ho di fronte Vabbè fra non me ne volevo andare Stai tranquillo cioè mh, sarei rimasto Ti volevo fightare in tutta sincerità È l'altro nemico che ha fatto il fifone Io ho finito i materiali ragazzi Io ho finito i materiali e questo è un problema Non ho costruito piramidi eh almeno Non mi pare Grazie, dammi tutti i tuoi materiali che poi me ne devo scappare via La Giampa l'ha distrutta Tua mia, sì pi, pi, pi. La tua grandissima sorellona Il cottero abbiamo, abbiamo un problema, Mayday Mayday a breve probabilmente Però il cottero Devo trovare subito un fallo dopo, dai, cavolo La safe non dovrebbe zapparmi già due Mi zapperà ancora uno Quindi siamo tranquilli, almeno per ora però M meno vita mi zappa meglio, eh. L'elicottero lo sto sfondando. N non sono un pilota di, di aerei, devo ammetterlo. Cioè, di elicotteri. Perché aerei? Qualcosa ho detto. Qualcosa che ci può interessare. Avrebbero potuto lasciare un medikit, eh. Non è improbabile. Non entrare in safe. Aspettate un attimo, mo' faccio una controllatina veloce, ragazzi. Sono ripartito con l'elicottero perché mi stavano sparando Non so se l'avete notato ma il mio elicottero ha preso più danni che altro Fermiamoci a The Agency, non fa niente Ci mettiamo sul tetto di The Agency e eventualmente facciamo cambi elicottero Cavolo man, questo ha fatto male Sta un tizio, sta un tizio, sta un tizio, sta un tizio No Io mo qua come ci scendo se non con l'elicottero Cioè con l'elicottero scusami, con la piramide Io qua devo per forza scendere di piramide Dai, oh, ma che è, ammirate delle tabby potete aim, man, potete aim. Quello oh, è Midas, ah, oh, ok. Sta sfondando Midas, guardatelo, guardatelo. Ma è Midas. Ma sta arrivando qualcuno, ragazzi, sta arrivando qualche nemico. Questo c'aveva lo spas, eh... Vabbè, dai, meglio. Quella zona... Quella zona sta ancora un nemico che forse sta a peitare, raga. Lui non l'ha capito, lui non l'ha decisamente capito. No, infatti. Eh, mi è andata bene Mi è andata bene Non ho costruito piramidi Vero? Sarevano un altro tipo? Eh qua sta tutto aperto Ciao Ok uh, La zona di agency Si sta facendo molto calda Ma <ride> è normale È normale raga È di agency E sta in safe Con 12 persone Non potevo aspettarmi Un esito diverso Solo che là Stanno diverse armi Molto utili A dirla tutta Se ci riuscissi a pushare addosso Un attimo Prima che se le piglia Ok, vabbè, uh, è sgrava, è sgrava, c'è poco da fare, raga La Tommy Gun è sgrava Io devo essere sincero, preferisco sempre la Minigun Eh, però siete voi che di recente dite Bro, dai, metti la, la Tommy Gun, è meglio Ok, sto seguendo il vostro consiglio e non me ne sto pentendo Però è gusto personale, ragazzi, io preferisco sempre la Minigun Tanto sono toxic alla stessa maniera, parliamoci chiaro Che bello quando ti atterra la gente in testa La, mia, la piramide l'ha piazzata lui Guardate non me la fai editare È sua L'avete visto ragazzi Ve la faccio vedere tutti La piramide è sua Non l'ho piazzata io Stavo sparando tra l'altro Mettiamo le cose in chiaro Altrimenti poi la gente mi rompe nei commenti La piramide non l'ho messa io Ha fatto lui E gli è andata anche molto male Se l'è giocata molto male ragazzi Si è preso il primo pompa in faccia a 100 Non ha capito più nulla dopo Mi ha fatto poi entrare nella struttura Allora la safe dove sta? Sta qua la safe sta qua, mica ho costruito piramidi, no? Mamma mia, raga, non potete capire qu quanto sono impanicato La safe sta lì Ci sarei potuto andare con l'elicottero, sono stupido Con l'elicottero mi sarei evitato un una bella rogna, vabbè Sarebbe stato meglio con l'elicottero, non fa niente Voglio un attimo farmi il giro lungo, ragazzi, siamo in 6 Vorrei un attimo tentare di farmi un giro lungo per evitare fight diretti per mettermi in attimo in una posizione di vantaggio rispetto al resto della lobby Controllo anche se qui c'è qualcuno perché potrebbe essere pericoloso in realtà No vabbè uh, Per ricordi logica Oh Per ricordi logica due due due cippe due cippe Signorina signorina signorina sia calmo Madre Ok c'è qualcuno che aveva avuto la mia stessa brillante idea In realtà di mettersi al limite della safe Era un tizio non molto sveglio non farmi cadere, non farmi cadere, ti prego, non farmi cadere. No, Giafra, yeah, no, no, non posso costruire, non posso costruire la piramide. Ti prego, lasciami stare. GG.